Sono Laura Morante, almeno credo, e, <ride> e ho letto di Amelino Tomb, Stupori e Tremori. Il signor Haneda era il capo del signor Omochi, che era il capo del signor Saito, che era il capo della signorina Morì, che era il mio capo. E io non ero il capo di nessuno. Si potrebbe dire diversamente. Io ero agli ordini della signorina Morì, che era gli ordini del signor Saito e così di seguito, con la precisazione che gli ordini verso il basso potevano saltare i gradini della scala gerarchica, per cui alla Yumimoto io ero agli ordini di tutti. Fa del sarcasmo, fa dell'ironia, della... si, si pone al di fuori della vicenda che lei racconta, quindi ci sono, è un personaggio, ma in realtà sono due personaggi, Melì che noi vediamo agire non è la Melì che sta scrivendo, mm -hmm. sono due personaggi. Io, siccome non so lavorare di tecnica, mm. sono pessima. E allora, e allora devo lavorare su, su quello che un, la scrittura mi, eh, così, mi regala, diciamo, no? e. e era più una battaglia, diciamo, con, con il testo, era più una, un, un duello, un po' come fra il personaggio della, di Fubuki e quello di Amelie. Fu la prima parola che pronunciai alla Yumimoto. Fino ad allora mi ero limitata ad abbassare la testa. La sfida che mi proponeva Saito consisteva nel rispondere all'invito di un certo Adam Johnson che gli proponeva una partita a golf la domenica seguente. Bisognava che scrivessi una lettera in inglese a questo signore per accettare. Chi è Adam Johnson? Ebbene di di domandare. Il mio capo sospirò esasperato e non rispose. Era incredibile che non sapessi chi era Johnson? Oppure la mia domanda era indiscreta. Non l'ho mai saputo, né ho mai saputo chi fosse Adam Johnson. Non c'è soltanto il rapporto tra donne, c'è anche il rapporto fra due culture. E quindi si sente, d'altronde, il suo atteggiamento verso, il suo sentimento verso la cultura giapponese è tutte e due le cose, la fascinazione e l'orrore, quindi ci sono diciamo, voglio dire, il sentimento di, di Amelino Tom nei confronti di questa cultura giapponese che, che è, è, apparentemente neanche molto cara, però è un sentimento nello stesso tempo di, di fascinazione e di orrore, quindi il, il, credo che Fubuki non sia semplicemente l'incontro con una donna, ma l'incontro con una cultura, che è la cultura giapponese, col, con la vittima di una cultura in qualche modo, che si fa carnefice perché è lei stessa vittima di quella cultura eh, così, in qualche modo oppressiva, eh, costrittiva, eh, rispetto soprattutto alla, a, alla, a, alla figura femminile.